Welcome to the Buona domenica delle palme! Eh, la domenica delle palle! Manca qualcosa! Perfetto, di sale per fare. Parlate di qua. Ma da questa parte vedi come sono chiusi? Scusa, eh, ti devo la sedia, bicchieri, piatti, nana, -na -na. acqua, <ride> ma devo farla veramente la polenta, dopo, dopo che fai tu per il secondo. <ride> Visto dall'artista Color John is de battata. Antica ricetta di Sadeli. La mamma. Solo sui i piatti da lavare. La Ma mamma per gli amici di Gio e di Mario. E l'orto Dillo. Ora sto per fare un'operazione. Aiuto! Sì. E pericolosissimo scendere così No non andiamo di qua andiamo di qua le gelosie e voilà L'ufficio L'ufficio tavolo ne appena fatto da il con le panche a muzzo panche a muzzo artista Notare Notav, notav. notav. notav. notav. soprattutto notavo no, no, no. soprattutto notav. con la, con la notavolo no notavo che volevo, <ride> volevano fare una ferrovia qua sotto ma io ho già piantato le cose ho detto no qui sotto non passare e di là la civiltà